Oggi una bella ricetta con il pesce e lo sapete, con che pesce? Con un pesce mi hanno regalato a giugno regalato a giugno e ho scongelato oggi questo bel tonno, però vi posso assicurare una cosa un regalo che risale a giugno, ma un regalo veramente fresco, era all'epoca, l'ho sfilettato io questo pesce e è un tonno e ci sono, queste sono le parti del filetto, buonissimo e poi ci sono i ritagli, diciamo, quelli attaccati sulla lisca che ho grattato era un bel tonno, addirittura, pensate, pesava 40 kg e ringrazio Giuseppe che mi l'ha regalato, lui sa chi è, lui sa chi è e... Mh, faccio questa pasta, faccio questa pasta con broccoli, tonno, i pomodori secchi, l'olive dell'amico mio Agostino di Sommariva i capperi messi già in bagno, quindi bella saporita, bella gustosa e poi questa, aspetta, poi cipollotto, e peperoncino, l'aglio, lo sapete che a me piace tanto queste cose e poi questa pasta questi si chiamano pici. è una pasta che normalmente la fanno in Toscana è secca, non è fresca in questo caso, e L'ho messa a cuocere già da 10 minuti perché ci vogliono 19 minuti di cottura quando è secca, però è una buonissima pasta. Eccola qua, mentre sta cuocendo lì in acqua salata. Guardate che cosa faccio, mettiamo questi bei broccoli là dentro. Così, broccolo romanesco: per chi non lo sa, il broccolo romanesco lo sapete com'è? È così, verde, bellissimo, stupendo e è piramidale è un broccolo che ha una forma piramidale metto qui verdure, quindi noi ci facciamo sempre le paste i secondi sempre con, vedete quanto è bella guardate che bella sta pasta si fa sempre con un po' di verdura che ci fa meglio, no? ok, specialmente mezza settimana oggi siamo a mezza settimana, giorno infrasettimanale, quindi dobbiamo stare belli carichi, carboidrati, fibre e proteina Mi raccomando, che stavolta è di mare poi lo sapete Olio buono, la nostra regola è questa, dobbiamo mettere sempre dentro la padella la roba buona, perché quello che mettiamo in padella lo ritroviamo nel piatto, ok? Quindi, aglio, vedete? C'è un po' di verde dentro, sta germogliando, quindi che facciamo? Apriamo, col coltello, e togliamo il verde, eccolo qui, metto l'aglio, qui, così, poi, diamo un po' più di forza e incominciamo e che metto pure, guardate il cipollotto però lo metto, lo taglio e me lo metto dopo quindi taglio il cipollotto velocemente che a me, a me mi piace, a me mi piace il cipollotto guarda poi sto mettendo il verde del cipollotto questo poi ci ah, abbiamo ah. i capperetti, belli sciacquati però che facciamo? Noi lo sappiamo che i capperi se li metto tutti quanti interi così, che succede? Ogni volta che mangiamo un cappero sentiamo una botta di sale che non finisce mai e invece noi che facciamo? Gli diamo una tritata così, tritata a coltello, così sarà il nostro sale ma insieme ai capperi io metto questo rimasuglio di pomodori secchi l'ho finito finalmente sto brattolino avete capito quando ci avete quei brattolini che non finiscono mai dentro casa? Quelle cose che girano per anni ecco, lo voglio togliere mezzo, pomodorino, capperi, eccolo qua! L'olio è caldo, tolgo l'aglio, che non mi serve più, perché ha fatto il suo lavoro, bravo, bravo aglio, e adesso vado qui fuori dal fuoco con ahhh, ah. sentite? Ah, vai, così! Stanno in settimana tutto quanto, noi dobbiamo sempre mangiare bene, no? Questo è poco massimuro Ah, che bontà! Che bontà! Adesso Petroncino che fai? Non ce lo metti? Come fai a non metterlo? Guarda, ah, fa così, fa! Ah. Ne metto pure l'altro! Vai, così Allora qualcuno ti dà, ma io non c'è il tonno che, che ha pescato Giuseppe, non fa niente! Metti un altro pesce, non quel tonno che comprate sotto sottovuoto che viene dai mari lontani noi dobbiamo usare la roba nostra metti un bello sgombro, sgombro fantastico pesce nostro o alici, eccezionale qua ci stiamo due olivette due olivette ci stanno pure eccole qua ecco qua, ovviamente, ma non è che già è bello così già è bello così non è bello così poi dopo i rimasugli di tonno, questi piccoletti, così metto qui Tagli a pezzettini, così, la pasta è pronta, guardate, guardate qua, guardate che spettacolo, vai, va vicino, ops, non fate caso, al casino che faccio, che è normale, lo sapete, ormai mi conoscete, no? Questo, eccoli qua, l'ultima pasta, l'ultima pasta e andiamo al massimo, al massimo, adesso mm. oh, ancora il blocco, ormai lo sappiamo, questo qua è il rumore nostro il rumore dell'amore, no? ecco qua, vai! Vai così, mamma mia! Tonno, come se piovesse adesso, perché non dobbiamo stracuoce, lo sappiamo, no? Il tonno mi piace morbido non quel gusto poi, che diventa stragotto e cattivo Vedete, guardate, quindi cuocio la pasta, finisco di cuocio la pasta e il tonno in padella, così e faccio insaporire bene tutto, i broccoli sentiamo un po' se è veramente su voi. mmm, che bontà! Un po' di sale, eccolo qua e poi qua voi, allora, ci sono tanti romani che mi seguono e mi dicono sempre, ma un po' di pecorino, un po' di pecorino Purtroppo, per noi, purtroppo, per fortuna, per noi romani è fondamentale il pecorino Io dietro le quinte lo metto sempre, lo aggiungo sempre, perché è un po' è quella cosetta in più Qui, un po' di pecorino, qualcuno dirà, ma sul pesce? Sì, qua ci sta bene un po' di pecorino Se volete provateci Io questa la posso, e vi piuttosto io anche un'altra cosa è anche strabuona con la mollica di pane Quella che si fa giù al sud, ripassata con la ricetta, la spicchio d'aglio Mamma mia, che bontà! Allora, sentite eh? il rumore? È quello no? Ah! Profumo! È quello dietro! Guarda qui che roba! Io spengo e mo assaggiamo. Ta ta ta ta. No, questa poi è una, è una consistenza, sta pasta fantastica. Poi un giorno ce la facciamo all'aglione, come la fanno loro, che è buonissima, ti è, guarda qui Guardate il bel sughetto, bella attaccata. Mm. Voi sapete com'è? È buonissima! Tonno fantastico, Giuseppe grazie! Buon appetito, provatela! Siamo trovati il tonno quello buono sgombro, alici, pesce azzurro alla nostra, Forza Italia e se vi piacciono le ricette non fate i tirchi, condividete! <ride>